Dice, se ho capito bene, al netto delle differenze epistemologiche e teoriche si prendono dei uh, punti di riferimento che in un modo o nell'altro sono uh, accettati, seppur con pesi diversi, da diverse forme di psicoterapia, hai fatto un esempio secondo me, magistrale: uh, si può avere il tuo obiettivo, psicoterapia può avere il tuo obiettivo, ma di sicuro nel caso di cui parlavi, di supplementari, eh, bulimia, giusto, la di Alimentazione incontrollata. Alimentazione incontrollata, ok. La, la diminuzione del peso sarà. è un outcome, allora, outcome importante, importante. Mm -hmm. okay, certo. Così come appunto il la frequenza del numero di abbuffate che certo. sappiamo, che quindi questi sono indicatori numerici che al netto di quello che è stato fatto, mm -hmm. che va benissimo, poi il verdetto di dodo c'è già stato, mm -hmm. quindi eh, non siamo più neanche a vedere. Quale terapia, parlando di ricerca in psicoterapia, chiaramente quale terapia è più efficace di un'altra? In generale, stiamo a guardare cosa funziona meglio, per quale tipo di problema, perché chiaramente non è detto. Non è detto che se una terapia è più efficace per un disturbo d'ansia, lo è anche per i disturbi alimentari o per i disturbi di personalità. E un'altra cosa molto importante è perfetto. Noi diciamo che dal... Inizio, alla fine del trattamento, mm, si è visto un benessere, un miglioramento in determinati indicatori. Ma questo miglioramento quanto dura? E in quanto tempo è stato raggiunto? L'efficienza. Ok, sì. Mm. Eh, nel senso che al netto di tutto questo è chiaro che se intraprendo un percorso di psicoanalisi mm, o una terapia analitica, Arriverò, non vado a dire che dura, che è necessariamente controproducente rispetto a un approccio di terapia più per breve, però è chiaro che la persona il sollievo lo trova in minor tempo, mm -hmm. necessariamente, e proprio per le ragioni, eh, proprio per, per le tecniche che vengono utilizzate. E non si dice che uno è migliore dell'altro, però sto anche a valutare quanto ci metto a raggiungere il benessere percepito e quanto questo poi va a durare nel tempo. Quindi un'altra cosa fondamentale è andare a misurare al follow up, quindi dopo 3, 6, 9, 12 mesi dall'interruzione dell'intervento stesso quanto gli effetti di questo intervento durano, perché altrimenti può essere dato dal mm, buon rapporto che aveva col terapeuta, dal fatto che mm, non so, tutti... Tutto in ambito ospedaliero, tutto il percorso reabilitativo ha avuto un beneficio e quindi chi mi dice che effettivamente anche il mio pezzo da terapeuta. No? Giusto. Quindi ci sono diverse poi strategie per andare il più possibile a estrapolare quello che ci interessa. Siamo sempre esposti a bias, certo. non, abbiamo, non siamo matematici, siamo psicologi, quindi non abbiamo pretesa, certo. a meno personalmente non ho pretesa di verità. Abbiamo pretesa di optimum e di eh, miglioramento costante della conoscenza e quello che si sta vedendo in questo periodo, eh, ne approfitto molto, è ehm, il boom degli studi cross-culturali. Quindi si è visto che la stessa, eh, lo stessa operazione, lo stesso lavoro, anche gli stessi questionari, prima di fare un confronto vanno validati attraverso culture, attraverso linguaggi. Certo. Questo permette effettivamente la generalizzazione dei risultati. Interessante. Io posso fare anche eh, due studi che dimostrano l'efficacia della mia terapia eh, e questi bastano. Però anche se ce ne sono 50 che dicono il contrario, bastano due mm. per dimostrare che una terapia è efficace. E quindi di lì anche il bias del non pubblico i risultati negativi. Questo è un altro problema certo, abbiamo. che abbiamo. Certo, ma anche il contrario. Chi è che pubblica i risultati negativi? Certo. Forse solo io. No, ho pubblicato uno, <ride> una tragedia. Ti <ride> <ride> ho basta perché l'hai fatto? So. Beh... fatto è che quello, quello giusto, è venuto. Giusto. <ride> sì, sì, sì, quello sì, è venuto, certo, l'ipotesi certo. non è stata rispettata. Il, e nel mio specifico caso, l'aggiunta delle tecniche motivazionali non hanno dato un surplus rispetto alla ehm, terapia breve strategica per sé nel miglioramento del peso, del, dei comportamenti di salute in pazienti obiettivi non ha dato su un plus, poi c'erano dei problemi metodologici importanti, poi sbagliandosi un po', certo, quindi certo. va bene che Fantastico. il mio trial sia stato tragico, l'ho pubblicato proprio perché era tragico, certo. <ride> infatti è quasi più utile leggere le limitazioni <ride> del, eh, e i problemi del, del paper che, che in realtà è risultato, però se qualcun altro l'avesse fatto probabilmente avrei sbagliato meno. <ride> Senti, hai detto una cosa... Um, un sacco di cose interessanti, però una che mi, mi tocca molto, vorrei approfondire un, un pizzichino. Hai citato il verdetto di Dodo, che è quello che sostanzialmente, da eh, dagli anni, da, fino anni 30, in realtà, anche se il verdetto di Dodo è stato chiamato così poco dopo, eh, mostra che tutte le psicoterapie sono efficaci. Mi sembra di capire che una cosa che avevo eh, notato, però forse tu me la stai confermando, che ci si sta spostando, o ci si è già spostati in realtà, dal cercare di provare l'efficacia delle psicoterapie al, neanche all'efficacia delle psicoterapie con diversi disturbi, ma ancora di più all'efficienza, cioè a, se, tutte sono, se sono 70 anni che diciamo che sappiamo che sono tutte efficaci, iniziamo a chiederci, io dico chi è più efficiente, non so se uso bene questo termine, ma lo intendo come chi ci mette di meno, ma chi chiede in generale richiede in generale meno risorse temporali, ma anche di altro termine. Si sta andando verso questa direzione, si vada un po' verso questa direzione. Sì, assolutamente sì. Cosa funziona meglio per la specifica persona in quel determinato momento rispetto a quel problema. Quindi chiaramente mh, non si vuole ridurre l'importanza di trovare la terapia migliore, però bisogna riconoscere che tutte hanno una loro dignità. Ma e... infatti i fattori comuni? Eh. Eh, C'è stato un ritorno di fiamma ci nelle sono. ultime decadi? Ci sono, eh. Eh, vanno riconosciuti e vanno rispettati, la relazione, il setting, ci sono tutti aspetti che eh, hanno un ruolo importante e trasversale rispetto ai vari approcci di terapia. Una cosa ancora più interessante, eh, sempre, scusami, mi collego sempre a quello che stai dicendo te perché rimane nella stessa cornice, Il, si ritorna al caso clinico anche, oh? mm. c'è stato un boom no? dall'importanza, um, con, con, con i primi psicanalisti mh, si guardava eh, vabbè, Freud studiava l'uomo dei lupi, studiava Anna O, ci propone il caso clinico, quindi l'indagine del processo terapeutico per poi rendere tutto molto più ehm, metodologico quindi dagli studi osservazionali agli studi sperimentali, ai randomized control trial, quindi tutti questi studi clinici molto, molto rigidi, dove tutto deve essere controllato e che tutto sommato cioè, diventa realisticamente complesso nella nostra disciplina certo. ora si sta assistendo anche a questo ritorno, a quel ritorno all'indagine del fa bene cosa succede da A, a B mm -hmm. uh, come cambia il punteggio da A, a B ma da A, a B cosa succede? Okay. Quindi con col single case esatto. <coughs> esatto, e i fattori comuni riemergono in tutta la loro importanza e quindi il terapeuta, poi ci sono e di fatto ricomunicano un peso maggiore di qualcun altro. È chiaro che la relazione terapeutica impatta qualsiasi tipo di, di terapia, certo, che certo, ha un, ha un impatto. Noi, noi, noi, strategici, posso dire così, insomma, anche in terapia strategica eh, lo si capisce il linguaggio, comunicazione, strategia, non importa. Quindi, la strategia, è ok, ma se non viene comunicata bene e con la giusta relazione. Ma non ha un impatto così importante necessariamente. Certo.